In tutta la regione Emilia-Romagna, le stufe e le caldaie alimentate a legna o pellet devono oggi rispettare parametri molto stretti di efficienza ed emissioni per proteggere la qualità dell'aria. Visto l'aggravarsi della situazione climatica generale e dell'inquinamento dell'aria in particolare, dobbiamo inoltre cominciare a considerare ogni forma di combustione come qualcosa da evitare ovunque sia possibile. L'ideale è quindi sostituire stufe e caldaie a legna con impianti a pompa di calore, solare termico o almeno ridurre le emissioni attraverso l'uso di caldaie a condensazione ad alta efficienza. Per effettuare la sostituzione è possibile utilizzare gli incentivi Conto Termico 2.0 erogati dal GSE che rimborsano fino al 65% del costo di impianti ad alta efficienza in un'unica rata. Sul sito del GSE trovi il catalogo dei prodotti per i quali puoi chiedere l'incentivo. Un esperto termotecnico può aiutarti nella scelta della soluzione adeguata, nella gestione delle pratiche per ottenere gli incentivi e indicarti le operazioni periodiche per garantire la tua sicurezza e l'efficienza del tempo e gli obblighi di legge da rispettare. È importante infatti ricordare che stufe e caldaie devono essere iscritte al catasto regionale degli impianti termici e sottoposte a controlli annuali obbligatori.